Ben ritrovati in diretta, nuovo appuntamento con Buongiorno Dottore, qui dagli studi di Rete 7 io vado subito a fare il Ben ritrovato. All'odontoiatra, dottoressa Giorgia Carpegna. allora buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi, grazie di avermi detto. Protesi su impianti, il tema del giorno ne parleremo, lo approfondiremo, intanto però vi ricordiamo come sempre i contatti per intervenire in diretta nella nostra trasmissione a partire dal numero di linea fissa, lo vedete in sovraimpressione 011 06 00 774, se invece volete mandarci sms o whatsapp il numero è il 348 80 40 254, ricordandovi sempre Comunque fino allo sfinimento, ma è fondamentale, audio del televisore abbassato a zero. Quando telefonate e parlate con noi, con la dottoressa Carpegna, dovete togliere l'audio al vostro televisore. E allora, buongiorno dottoressa, cambiamo leggermente argomento quest'oggi, neanche tanto perché poi in realtà... Eh, sono argomenti che eh, sono, come dire, per l'estetica del sorriso vanno sempre bene, sì, certo. quindi in un certo senso eh, siamo sempre lì. Protesi su impianti, naturalmente partiamo spiegando ecco, di che cosa si tratta. Allora, con protesi su impianti intendiamo tutti quei manufatti, quindi quelle protesi che possono essere ancorate in maniera eh, fissa o mobile a un impianto, cioè a quella vite che viene inserita in all'interno dell'osso. Dell eh, parliamo di eh, protesi su impianti fissa o mobile proprio perché ehm, Ah, gli impianti può, può venirci in, in aiuto per andare a sostituire un singolo dente. Allora in quel caso avremo una coroncina singola, quindi che eh, si att verrà attaccata al nostro impianto, oppure nel caso in cui debbano essere sostituite anche intere arcate, possiamo utilizzare delle protesi eh, o avvitate anche in questo caso sugli impianti, oppure delle protesi mobili che vengono solo sostenute dagli impianti per aiutare la masticazione e ridurre quello che è la mobilità e quindi tutte quelle problematiche collegate alle protesi, alle protesi mobili. Come si sceglie una protesi a seconda i vari tipi di cui ci ha parlato? Allora ovviamente in base al numero di, di denti che dobbiamo andare a, a sostituire e eh, successivamente la scelta tra eh, fare una protesi mobile ancorata degli impianti o una protesi avvitata sugli impianti e in parte eh, richiede, una richiede, dipende anche in parte, sia dalla richiesta estetica del paziente che una differenza poi eh, economica oppure eh, una necessità di di supporto sul, uh, sulle gengive, quindi magari se uh, un paziente ha un'esposizione, ha, po ha poca gengiva, un'esposizione molto ampia uh, nel momento in cui sorride, è preferibile andare a scegliere una soluzione uh, avvitata rispetto a una soluzione mobile perché si vedrà meno quella parte rosa che è un pochino meno estetica rispetto a vedere solamente il sorriso e quindi solo la parte in, in ceramica bianca, quindi possiamo andare a sceglierla in questo modo. Possiamo dire che eh, le protesi su impianti fisse, quindi ci sono dei vantaggi maggiori rispetto a quelle mobili? Assolutamente sì, perché ovviamente tutto ciò che è fisso è più stabile. Quindi la principale problematica delle protesi mobili è il movimento e il fatto che durante la masticazione il cibo possa infiltrarsi al di sotto della protesi causando delle... Ehm, lesioni magari sulla, dei tagli sulla gengiva o eh, infezioni come candida o mughetto eventualmente. Avere invece qualcosa che sostiene e mantiene fissa la posizione della, mobile, della, della protesi stessa eh, ci aiuta ad avere una maggiore masticazione. Basti pensare che la capacità masticatoria stessa, cioè eh, quanto siamo in grado di eh, triturare quello che andiamo a, a mangiare, nelle protesi mobili. Eh, è del 20-30% rispetto a una persona con tutti i propri denti, su una protesi, eh, su impianti invece eh, parliamo di un 90%, quindi quasi come ad avere tutti i propri denti. Intanto la dottoressa ha sorriso non solo perché è il suo ambito, ma perché la regia insomma, ha proposto un video molto famoso, peraltro, di quello che può accadere ecco, con protesi mobili. Ecco, sì. è diciamo, sicuramente una situazione spiacevole, ma effettivamente può eh, capitare. Ecco, ce lo stanno anche riproponendo. È un video un po' goliardico, sì, però ecco. effettivamente sulle protesi sia superiori che inferiori mobili, e la lingua essendo comunque un muscolo ingombrante tende a spostarle mentre parliamo, mentre mangiamo e di conseguenza può capitare che, si, che, che scivolino oppure di, di perderle, qualche paziente me l'ha raccontato ed è poi il motivo per cui ha scelto una soluzione più fissa, quindi una soluzione più stabile. 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms e whatsapp, piccola parentesi tornerei un attimo su quello dice, che dicevamo su quali sceglierle mm. perché ci sono anche situazioni dove a volte forse un, una protesi mobile può essere, può essere meglio? Ma allora una protesi solamente mobile senza un ancoraggio implantare nel mm. tempo come dicevamo può dare comunque dei, dei problemi quindi eh, è raro che sia la soluzione eh, certo. d'elezione perché per esempio la protesi mobile superiore tende ad avere la presenza sul palato molto estesa e in questo modo si diminuiscono i gusti perché vanno comunque a coprire parte di certo. papille gustative che anche se poche sono presenti anche sul palato e in um... Secondo, in secondo luogo può dare spesso uh, un, um, un riflesso faringeo uh, durante la, la formazione e la masticazione, quindi essere di difficile sopportazione. Per quanto riguarda invece quella inferiore, essendo che uh, solitamente il quantitativo di osso uh, a livello della mandibola è sempre un po' uh, più limitato rispetto alla, a alla, ma alla mascella, la ritenzione necessaria uh, non sempre ries si riesce ad ottenere e quindi in questo caso la protesi è un pochino più, più ballerina. Quindi nel tempo, nonostante eventuali ribasature che possono essere effettuate, eh, è difficile eh, raggiungere un, un comfort eh, prolungato. Allora, sì, mh, beh, certo la differenza è grande, insomma, ce l'ha spiegato molto bene. Non potrebbe essere altrimenti... Eh, tornando ai tipi di eh, protesi su impianti fisse, per esempio le corone... Le coronodentali, vogliamo approfondire un po' di più certo. il discorso, avvitata, cementata, dottoressa? Allora, la differenza tra avvitata e cementata eh, viene eseguita principalmente dal, dal clinico in base all'angolazione con cui è eh, stato posizionato l'impianto, perché ci sono delle situazioni in cui purtroppo, eh, magari per, prese, per il poco osso presente oppure per la conformazione scheletrica stessa del, del paziente, eh, l'impianto viene posizionato con un'angolazione, il cui foro d'uscita, nell'immagine che vediamo eh, proposta dalla regia, quella parte sopra l'osso, eh, quindi chi è chiamata moncone, ha un forellino soprastante se dove viene inserita la, la vite che lega la, la corona. Se quel forellino eh, è inclinato, cadrebbe in una zona estetica, nella zona quindi visibile e automaticamente eh, non si raggiungerebbe più un buon lavoro dal punto di vista eh, estetico del, per il paziente. Quindi in questi casi si va a scegliere una corona come quella che vediamo nella dalla, nell immagine della regia cementata perché viene inserita sopra a questo, a questo moncone senza che il foro sia reso visibile, quindi si va a coprire il, il foro. Quindi la scelta tra avvitata o cementata e eh, tendenzialmente che, del, del clinico dato dallo studio che è stato fatto precedentemente sulla situazione del paziente. Tra le due si, eh, opzioni non ci sono differenze per quel che riguarda la prognosi, cioè la durata dell'impianto o la durata della corona o costi o, o altro. Personalmente eh, preferisco quando possibile effettuare sempre delle eh, corone avvitate rispetto che eh, cementate perché anche in caso di controlli successivi che sono obbligatori ovviamente necessari eh, anche per, eh, per gli impianti è più, fa è più facile in caso di problem eventuali problematiche andare a eh, rimuovere la corona o eseguire appunto delle valutazioni dell'impianto sottostante. Se invece la corona è stata cementata maniera definitiva anche per il paziente la rimozione è un pochettino meno confortevole, la, meno piacevole la rimozione della, della corona stessa rispetto a una avvitata che invece basta col svitarla appunto dal forellino presente. Sì, infatti il senso della mia domanda di prima era un po' quello, cioè protesi fisse purché in situazioni di emergenza ci si possa intervenire, ecco che che naturalmente è fondamentale. Assolutamente sì, perché ovviamente eh, come i denti naturali si possono ammalare, si possono creare delle infezioni intorno alla radice, intorno all'osso la stessa cosa può succedere sul, sull'impianto e quindi è fondamentale avere una modalità di poter sostituire la, la corona o anche solo scioccamente, magari una corona presente da, davvero, da diverso tempo, da diversi anni, si dovesse per, reintervenire perché eh, si deve fare un nuovo ponte o perché la corona ha perso di esteticità, perché comunque negli anni Può, eh, possono cambiare il colore dei denti, dei denti accanto, allora in quel caso è di nuovo più semplice dover poter intervenire andando a rifare la singola corona o il ponte, in base alle esigenze. Ecco, a proposito, in intervenire sul colore dei denti. Va bene, sbiancamento, intervenire. Sulle corone, sulle protesi? No, quello non è, non è possibile, nel senso che su quelle che sono le protesi in, in resina o uh, su, in, su impianti, quindi l'intera arcata eventualmente o le protesi mobili ancorate a degli impianti, è possibile rilucidarle mandare, tramite il laboratorio odontotecnico eseguire appunto una brillantatura della, della resina e rimuovere quelle che sono le macchie la ceramica invece questa cosa non è, non è possibile farla le corone singole su impianti vengono effettuate generalmente o in metallo ceramico o in zirconia ceramica che un, la zirconia è un metallo bianco Um, e di conseguenza eh, non è possibile andare a ricolorarle oppure a smacchiarle nel tempo, vero anche che essendo un materiale non particolarmente porosa la ceramica tende a rimanere stabile come colore nel tempo, quello che cambia una volta sono i denti accanto. Ecco, tra l'altro c'è questa immagine della regia che a me stupisce sempre, dottoressa, d'accordo che è il vostro lavoro, però distinguere tutte queste gradazioni a 1, 2, 3, poi B1, eccetera, eccetera, perché poi non, non sono in scala. Cioè, no, a vederle allora, così. In realtà poi, può essere, possono essere posizionate all'interno degli studi, ci sono delle placchette all'interno in cui uno può posizionarle come preferisce. Eh, la scala A, B, C o D cambia di quello che è il sottotono, che può essere bianco, grigio, giallo o rosa. E quindi la A è un pochino su più sul giallo, il B sul bianco, il C sul, sul grigio e il D ha una punta più di rosato. E poi da 1 a 4 è l'intensità e quindi dal più chiaro certo. al più scuro generalmente li posiziono con a, in, in ordine cr cromatico di valore quindi dal più uh, chiaro e più brillante andando poi sempre verso quello che è un pochettino più grigio e più opaco ed è poi più semplice andare si vengono posizionati vicino al dente e così si va a vedere quello che è il più simile al colore sottostante e se noi per dire coprissimo una di queste sigle lei sarebbe in grado di riconoscere eh, è, no, diciamo che è un po' come quando come, so, è gli ecco il vino, che non, non è che gli si può dare, però sì, un po' tra, le più, tra le alcune sì, ovviamente sì, sì, Con sì, margine quando, di errore, però margine, sì. generalmente sì. sì. Okay. Allora, diciamo che quando quel paziente vai abbastanza, mh. vedendo il paziente davanti, dici indicativamente questo paziente è intorno a questo colore, prendi quindi la, la scala colore e vai su quello più vicino certo. o un pochettino più... Più chiaro più scuro e allora 011 06 00 774 il numero. Se volete telefonare in diretta 348 80 40 254 per mandare sms e Whatsapp. Ricordiamo sempre, ecco che tanto qui la regia ci propone. La eh, corona altri... in, no, in sì, metallo. Eh, infatti, questa sembra un po' metallica questa, sì, sì, sì. Sì. ecco qua allora. No, eh, ricordiamo sempre: tra l'altro, non è obbligatorio intervenire sul tema del giorno. E purché però si rimanga in ambito odontoiatrico, che a volte si sconfina un po' troppo, ecco, diciamo così. Eh, se parliamo invece di Ponti, mm -hmm. Ponti, dottoressa. Allora, eh, per sì. quanto si parla di ponti, parliamo di, la, della sostituzione di due o più, eh, o più denti. Gli impianti in questo caso vengono utilizzati come pilastro per la, per la nostra protesi che andrà a sostituire il numero di denti eh, mancanti. Come vediamo dall'immagine, le parti laterali sono... Um, i pilastri su cui vengono, viene appoggiato il ponte e anche in questo caso la protesi può essere eh, anche ancorata oppure avvitata agli impianti sottostanti. Allora eh sì, abbiamo una telefonata. Intanto pronto? Pronto, buongiorno. Eh, senta, io sto vedendo in televisione. Eh, buongiorno dottore, protesi su impianti. Allora, se per cortesia ci ricorda come si chiama e da dove chiama e si abbassa a zero il volume del suo televisore, tolga l'audio dal televisore per cortesia. Ah, ho capito. Come si chiama e da dove chiama, signora? Pronto? Sì, come si chiama e da dove chiama? Io mi chiamo la Rosa Maria e chiamo da Torino. Maria da Torino, prego. Eh, buongiorno tutti i denti si sono accorciati anche le gengive eh, volevo sapere qualcosa se potevate aiutarmi a, a fare sto. puoi ripetere solo la domanda che si è persa la prima parte per favore siccome ho perso oh, mi sono caduti dei denti Uh -huh. e, e quello davanti pure e se per favore eh, si, si accorciano sempre le, le gengive si stringono se per favore potevate aiutarmi a vedere cosa mi sta succedendo allora generalmente quando le gengive iniziano a ritirarsi può esserci un problema di eh, parodontite quella che una volta era chiamata piorrea data dalla presenza magari o oh, di tartaro batteri nelle gengive, nelle gengive stesse quello che bisogna andare a valutare tramite una visita ed eventualmente delle, delle lastre e eh, quindi la pse e quanto l'osso si è abbassato intorno ai, ai suoi denti in modo da capire se eh, i denti restanti sono oh, stabili e possono essere utilizzati per eh, sopportare eventualmente una, una protesi che vada a sostituire i denti che invece ha, ha perso. Eh, da lì si può scegliere ovviamente la soluzione insieme che, che più adatta alla sua, alla sua situazione, quello sicuramente è necessario fare una visita per capire il perché i denti sono andati persi e perché le gengive si stanno ritirando, però sicuramente è possibile trovare una, una soluzione certamente. Allora grazie, grazie. Dunque 011 06 00 774, il numero per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 per mandare sms o whatsapp. Eh, allora tornerei sul confronto un po' come abbiamo fatto tra protesi fisse e mobili e anche sui vari tipi eh, di protesi fisse. Adesso finora abbiamo approfondito corone. Ponte. E ponti, quindi allora. vantaggi, svantaggi? Allora, la co con corona si intende in realtà il dente singolo, quindi eh, può essere effettuato in tutte quelle situazioni in cui mi manca, eh, ci viene a mancare un dente eh, soltanto. Con ponti invece andiamo a sostituire la mancanza di più elementi dentali e eh, si possono sostituire anche una recata intera, quello che cambia in realtà è il numero di impianti necessari a sostenere il, uh, il ponte. Sì abbiamo, sì, abbiamo una telefonata, la sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Eh, chiamo da Vigalino Torino, Francesco. Sì, prego vorrei parlare con la dottoressa buongiorno buongiorno Senta, io ho fatto un apprezzo dottoressa uh -huh. e eh, su impianti che ho sui miei genive vecchi no, eh, a clip che si attacca sopra praticamente eh, io ho un impianto di questo qui che mi fa male eh, togliendolo, to, sono tre impianti, togliendolo mi causa qualcosa all'apparecchio? Togliendo l'impianto che le fa male? Eh, mi fa un pochettino male, sì. Allora, bisogna capire il motivo per cui le fa male l'impianto, se è una questione di appoggio magari della protesi che irrita la gengiva intorno o se si è creata un'infezione. Uh, con due impianti e, e poi ovviamente valutare il tipo di protesi che uh, si ancora ai suoi impianti. Generalmente una protesi totale ancorata come vediamo quella nell'immagine ha, uh, ha delle bold come fossero dei poussoir, uh, so, anche solo su due impianti ha una buona stabilità. Quindi capitano delle situazioni in cui si vada a rimuovere un impianto perché si è creata un'infezione, perché eh, non più non posizionato correttamente e si eh, rimanga con eh, solo più due impianti senza dare nessun danno alla, alla protesi sottostante. È una cosa che si può fare ovviamente dopo le opportune valutazioni. Grazie, grazie dunque 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254. Il numero per i vostri sms o eh, whatsapp si era interrotta prima dottoressa che aveva sentito. Come, come dicevo in realtà quello che va a cambiare quel sul ponte che può comprendere da tre fino a eh, 12 eh, elementi, quindi 12 denti, la sostituzione e il numero di impianti che mi servono per sostenere le forze poi masticatorie. Perché, come dicevo, alla base, quindi alla periferia del ponte, ci deve essere sempre un sostegno, un pilastro su cui le forze masticatorie vanno a scaricare. Se i due pilastri sono troppo distanti tra di loro, le forze scaricheranno al centro del ponte e quindi questo può piegarsi, flettersi e nel tempo rompersi. Quindi nel momento in cui devo sostituire eh, tre denti vado a posizionare due impianti, se dovrò andarne a sostituire magari cinque di, di denti posizionerò tre impianti di cui due alla, alle periferie, uno centrale per andare a sostituire poi, il, creare il ponte, il ponte sopra, fino ad arrivare eventualmente in cui devo sostituire tutta quanta l'arcata, come nell'immagine proposta in cui abbiamo una protesi eh, avvitata su, su impianti in cui con in questo caso sei impianti, ma eh, sono sufficienti anche quattro a volte. Eh, si può andare a sostituire 12 denti. Eh, una curiosità, dottoressa: è soggettivo il bisogno di andare dal dentista e eh, ricorrere appunto a una protesi su impianto, o ci sono degli standard odontoiatrici per dire di denti di un certo tipo bisogna intervenire con le protesi? Ma In realtà la necessità è data dal fatto di avere degli spazi in cui all'interno vi era, cioè in cui erano riempiti ovviamente dal dente che è stato, stato perso. Bisogna pensare che nel momento in cui un, un dente viene estratto per carie, per parodontite, eh, i denti accanto non rimangono fermi, immobili, ma tendono sempre ad andare a ricercare il contatto perso. Pertanto, il dente a destra e a sinistra si inclineranno eh, uno verso l'altro, mentre il dente soprastante o sottostante cerca, tenderanno a scendere o, eh, o risalire. Quindi nel tempo si può poi creare una, una problematica poi di inclinazione del dente, una problematica in... Um, dal punto di vista masticatorio e soprattutto poi una gestione dello spazio eh, protesico, quindi dello spazio rimasto nel momento in cui si dovesse andare a intervenire, perché se si aspetta troppo a volte può capitare che lo spazio che ci rimane dopo l'aggiustamento dei, dei denti non sia più sufficiente per poter posizionare un dente delle corrette dimensioni e quindi gli interventi da fare poi sono un pochettino più lunghi perché bisogna rispostare i denti nella posizione corretta. Dottoressa, sui materiali, allora prima abbiamo visto il metallo associato alla ceramica, tra l'altro mi conferma che una volta era l'unico sì. modo. Ok, io gli faccio due esempi, zirconia, cioè ossido di zirconio e disilicato di litio. Sì. Hmm. Allora, la zirconia è un metallo bianco, e viene chiamato metal free nel senso che non c'è più la parte effettiva di lega metallica perché la zirconia è un materiale puro che troviamo anche nella tabella degli elementi in chimica, e viene, può essere rivestita da ceramica. Il disilicato è una ceramica invece, a tutti gli effetti, viene utilizzata per il rivestimento esterno estetico, e più che per fare la parte ovviamente interna di supporto della cappetta del metallo, cioè della, della corona. Dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? La dottoressa, se posso. Sì, come si chiama da dove chiama? Vincenzo, chiamo da Torino. Prego. Buongiorno. Volevo chiedere solo, queste protesi che noi vediamo in tv con i bulloni, sono solo fisse o si possono togliere per fare la pulizia? Allora, sono, dipende da quelle che vediamo. Quelle che prima definivamo con i due poussoir, quindi con le due palline, sono protesi mobili, quindi vengono mm. rimosse per la pulizia a casa o quelle che vediamo esattamente nell'immagine, eh, possono essere rimosse a casa per pulire, per pulire i denti. Quelle invece su impianti avvitati, quello che è chiamato anche all for, come... come quello lì che vedo adesso eh, raffigurato... Con, quello che vedeva con raffigurato è una protesi mobile che viene sostenuta da quelle due palline della, che no, vedete aggiungere. Allora, Va messo a scatti più che altro e sì, si toglie anche a scatti, no? Esattamente, funziona un po' come i bottoni a pussoir, quindi viene messo ho e capito, può essere tolto ogni volta che deve, che deve pulirlo. Okay. assolutamente okay. la ringrazio. Grazie. Ci lei. grazie, grazie dunque, buona giornata 011 06 00 774 per le vostre telefonate 348 80 42 54, il numero per i vostri sms o whatsapp. Questo visto così inquietante. È una legatura ecco. di denti, sicuramente preistorica come opzione, mm. è un modo per rimposizionarli. Adesso ovviamente si fanno cose simili, si chiamano ponti diretti, mm. eh, adesivi, non ci sono tutti questi fili e non si fanno buchi nei denti ovviamente. Dal punto di vista estetico non si vede la differenza con, con i denti accanto. Mm, un po' di storia dell'odontoiatria. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno. come si chiama, da dove chiama? Allora, mi chiamo lì, e chiama da Torino. Sì, prego, buongiorno. Ecco, le fa una domanda alla dottoressa, due domande anzi. Prego. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, eh, la mia domanda è questa. Io eh, ho un impianto da un anno, dopo che adesso si è caduto eh, la come si dice, la, del dente a f... molare a fianco e il caduto dell'otturazione e adesso dovrei curare questo dente che si trova proprio attaccato all'impianto ma mi può creare qualche problema l'impianto o si può lavorare tranquillamente a otturare questo dente? No, si può lavorare tranquillamente perché comunque la corona che viene posizionata sul, uh, sull'impianto viene uh, trattata come se fosse un, uh, un dente normale quindi nel momento in cui andrà a eseguire l'otturazione eh, ci si appoggerà al, alla corona dell'impianto accanto per andare a ricreare il punto di contatto e quindi chiudere bene lo spazio in modo che non si fermi eventualmente il cibo oh, tra, i, tra i due denti. Anzi è importante andarlo a curare perché se rimane uno spazio troppo ampio e ehm, quindi si fermasse mai del cibo tra i due, tra i due denti potrebbe creare un'infezione all'impianto stesso. Ecco, io oh, oh, è già, già questo impianto è caduto, mentre ero già pronta per mettere il vento è caduto l'impianto l'anno scorso e poi ho dovuto aspettare qualche mese e sì. me l'ha rimessa di nuovo. E poi la seconda domanda volevo chiedere, è di famiglie che cadono questo impianto? Perché anche mia figlia dopo che ha finito il vento ha fatto l'impianto tutto a posto, dopo qualche mese è caduto tutto, ha fatto infezione sotto ed è caduto l'impianto, a lei e anche a me, ma è, in, adesso io sto facendo la seconda volta, però lei ha paura, è, può succedere la seconda volta che può cadere tutto il band già finito? Allora, eh, dipende ovviamente, dal bisogna valutare le, le situazioni, è una cosa che, che può capitare eh, in basse percentuali ovviamente, nel senso che eh, il successo e la sopravvivenza di un impianto generalmente supera il 98%, quindi in quel 2% di, di situazioni può capitare, ovviamente. E tuttavia sì c'è una parte genetica in tutto quello che sono i problemi parodontali, quindi di infiammazione delle gengive, infezioni dell'osso. Quindi una familiarità eh, può, può esserci in realtà riconosciuta. Grazie, è stata gentilissima. Grazie, grazie dunque. Arrivederci. Grazie dunque 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 42 54 per i vostri sms e whatsapp. Sì, la nostra telespettatrice ha un po' anticipato una domanda che volevo farle, quella sulle complicanze e anche eh, statistiche, eh, però abbiamo un'altra telefonata, allora pronto? Pronto chi c'è in linea? Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come Senti, si chiama, io, da dove chiama? Oh, oh, Devo chiedere una cosa. Oh, oh. Allora, mh, deve prima di tutto abbassare l'audio del televisore a zero, tolga l'audio dal televisore. Sì, da sì, Sì, sì, lo faccio subito. Mm. Dunque. Come si chiama, da dove chiama? Ah, mannaggia. È in difficoltà eh, la signora. Signora, come si chiama? Da dove chiama? Sì, un attimo, solo perché avevo sbagliato a schiacciare qui il celeste. Ah, perché non sentivo più l'audio? Pensavo l'avesse tolto. Un attimo, solo intanto l'occasione per sì, dire prima al ecco. paziente che eh, diceva se si poteva pulire anche le protesi avvitate su impianti si possono pulire a casa. Ovviamente il paziente non le rimuove mm. ma eh, possono essere utilizzati spazzolini, idropulsori per, eh, per andare a eseguire la pulizia e poi una o due volte all'anno vengono eseguite delle pulizie in studio in cui non è necessario rimuovere ovviamente la, la protesi ma vengono puliti tutti quanti Bonto. sia gli impianti che la protesi stessa. Signora c'è perché se no, signora noi la sentiamo. No, non riesce. Niente, non, non siamo riusciti a comunicare. Allora, eh, dicevo, complicanze possibili, insomma, quello che può accadere in caso certo. di eh, protesi su impianti. Allora, per esempio una delle complicanze eh, più comuni nella protesi eh, cementata su impianti possono essere delle infiammazioni gengivali se non viene rimosso nel modo corretto il cemento che viene utilizzato per eh, incollare la, la protesi. Quindi quella è una delle, delle prime complicanze che, che possono esserci. Altrimenti complicanze che coinvolgono sia la protesi avvitata che la protesi eh, cementata possono essere infezioni, può esserci la frattura della, della protesi durante la, la masticazione Ecco, questo è il forellino di cui parlavamo prima, dell'uscita vestibolare, quindi estetica, di alcune protesi in caso di angolazione. Per esempio questo paziente che ha dei denti molto, eh, molto posizionati molto verso il palato, eh, l'uscita sarebbe esterna, quindi eh, dal, dalla, nella zona visibile durante la masticazione durante la fonazione e pertanto si va a, a cementare la protesi in modo che non sia visibile questo foro quando si vanno a fare i controlli. E, ritornando a quello che sono le, le possibili complicanze, abbiamo quindi la frattura della protesi, può esserci l'infezione, la perdita del, dell'impianto, come ci chiedeva prima la, la telespettatrice, e eh, può esserci eh, eventualmente anche una, una mobilità del, degli impianti, quindi una, una perimplantite, quindi un, solo un'infiammazione della gengiva sottostante. Nel caso di infiammazioni come, la, come una perimplantite esistono ovviamente possibilità di intervenire senza andare a dover sostituire nella protesi negli impianti, negli impianti stessi. Se invece abbiamo una frattura della, della protesi generalmente vengono garantite per un numero di, di anni in base al, ai professionisti e eh, possono essere sostituite andando a svitarle e riavvitarle e se invece l'impianto c'è un'infezione può essere sostituito anche quello ma bisogna reintervenire chirurgicamente. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, chi c'è in linea? Sono in linea, che... sono in linea, aspetto che finisce. Con... Sì, allora... Mi sono da tarino. Signora, lei continua a non abbassare l'audio del televisore, noi lo ricordiamo sempre. Eh, quando telefonate... Non deve esserci audio del televisore se non succede come per questa telefonata che diventa impossibile parlarci perché c'è il ritardo che c'è in tutte le televisioni in tutti i canali e, e non si riesce a parlare. Togliere l'audio del televisore piuttosto se la domanda è unica secca diretta potete andare davanti al televisore ascoltare la risposta della dottoressa Carpegna davanti alla tv ma quando parlate al telefono non deve esserci l'audio ci spiace dover buttare giù le telefonate ma è così leggiamo un messaggio. Ecco, un messaggio diretto, ma è un complimento, quindi ci associamo, proprio un bel sorriso, diciamo che sì, è una bella immagine, una bella presentazione dell'estetica del sorriso sicuramente la dottoressa Carpegna, perché non è solo che racconta e spiega come si, ma come si fa davvero, ma lo fa anche vedere e questo è sempre, anche solo per una questione di coerenza, è sempre apprezzabile e bello, insomma. Grazie. Quindi salutiamo il nostro telespettatore, insomma, che ho voluto fare un complimento alla, alla dottoressa Carpegna 011 06 00 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 per i vostri sms e whatsapp domanda difficile ma l'altra volta parlavamo di un 2% mm -hmm. di problematiche sì. a seconda dei problemi di cui lei ci ha parlato si può fare una casistica? Ma allora, eh, per, generalmente si, la differenza che possiamo andare a fare tra sopravvivenza e successo del, dell'impianto. Successo è un impianto che eh, dura nel tempo senza nessun tipo di, eh, di problema, quindi rimanendo in salute per tutto quanto il percorso e eh, in questo caso abbiamo un 95% di, di successo. Per quanto riguarda la sopravvivenza invece si riguarda un impianto che magari può avere un po' di infiammazione, magari in cui l'osso si abbassa leggermente, ma rimane stabile, quindi non deve essere sostituito. E allora in questo caso arriviamo anche al 98% di, eh, di sopravvivenza. Quindi si può dire che eh, abbiamo un 3% di casi tra eh, le due situazioni in cui si verifica un'infiammazione ma uh, senza dover andare a sostituire e reintervenire chirurgicamente. L'ultimo 2% invece in quei casi lì generalmente l'impianto viene, viene rimosso. Uh, come dicevamo parlando anche col, um, col telespettatore prima, nel momento in cui andiamo a rimuovere un impianto non sempre è necessario cambiare la protesi soprastante, quindi può essere adattata al numero di impianti rimasti e eh, non sempre vuol dire non poter più mettere gli impianti. Bisognerà aspettare la guarigione dell'osso, capire il motivo per cui si è verificata l'infezione o la perdita dell'impianto in modo da prevenirla per il futuro e poi si potrà andare a riposizionare una, un, impianto, un impianto nuovo nel caso. Igiene e cura delle protesi e in generale de, insomma, della, della bocca e dell'arcata dentale con protesi. Allora generalmente se parliamo di protesi fisse e eh, avvitate o cementate su impianti le manovre di igiene sono molto simili a quelle della, che utilizziamo quotidianamente in una dentatura invece eh, naturale, quindi verrà utilizzato lo spazzolino e successivamente eh, chi per i portatori di eh, all on quindi di quelle protesi intere su impianti viene consigliato anche l'idrogetto che è L'immagine che ci presentava prima la, la regia che permette di spruzzare acqua ad alta velocità e eh, potenza, sempre limitato considerando che stiamo parlando ovviamente di eh, andare a eseguire queste manovre in bocca, eh, a livello del, del colletto e rimuovere quindi eventuali residui di cibo tra eh, gli impianti o tra la gengiva e la, e la corona e la protesi. Um, verrà utilizzato negli impianti singoli il filo interdentale quindi per andare a pulire le superfici a destra e a sinistra della, della, della corona, mentre gli scovolini vengono consigliati nel momento in cui si eseguono per esempio dei, dei ponti perché i denti essendo uniti tra di loro il filo interdentale non può passare e quindi per pulire la zona uh, tra gli impianti e tra i denti vengono indicati l'uso degli scovolini in questo caso. La pulizia invece in studio viene eseguita con le eh, normali tecniche di detartrasi, quindi con, con l'ablatore, vengono modificate le punte, nel senso che per andare a eseguire la pulizia del, degli impianti si usano delle specifiche punte in teflon che non vanno a graffiare la parte metallica, perché ovviamente se dovesse mai eh, graffiare potrebbe aumentare quella che è poi la ritenzione dei, dei batteri. E possono essere utilizzate anche delle polveri a base di glicina, per esempio, che vanno a disinfettare il solco intorno all'impianto, eh, sempre durante. La seduta professionale e quindi eh, migliorare poi ancora quello che è la, la prognosi e la durata nel tempo. Sì, diciamo che il tartaro quello colpisce Tutti sempre. È sempre Purtroppo inizia a formarsi a partire da sei ore dopo che ci laviamo i denti, mm. quindi è in continua formazione anche per uh, i migliori esperti di pulizia dentale. Allora eh, se parliamo invece l'alimentazione, i consigli sono sempre quelli c'è qualche variazione in caso poi si installino protesi, c'è qualcosa in cui bisogna fare ancora più attenzione? Nei giorni successivi eh, all'intervento e al posizionamento del, dell'impianto è preferibile soprattutto nei casi in cui ci sia un carico immediato, cioè il giorno in cui viene posizionato l'impianto viene posizionata anche la, la capsula provvisoria, allora in quei casi primi, le prime settimane è consigliato evitare cibi troppo eh, duri, poiché sono 30 i giorni necessari per l'integrazione dell'impianto all'interno dell'osso sotto carico. Allora, dovremmo avere una telefonata, pronto? Eh, buongiorno, scusate, sono Dogliani Roberto da Cascina, mica. Sì, buongiorno. Volevo chiedere, ho un, un problema, cioè praticamente ho una corona inferiore completa, cioè un, una protesi, no? Mm -hmm. Però ho un problema, siccome sono uno sportivo e faccio il nuoto per cioè il moto per, cioè, moto per chilometri, tre chilometri, così. All'incirca è andato per una pasta a parte che ho trovato parecchie paste no? diciamo che ho provato tutto che ho trovato in commercio però il mio problema è questo che l'acqua continua a scendermi questa pasta no? e poi a un certo punto mi muove, mi muove la protesi volevo sapere, senza fissare con questo video e tutto se c'era qualche problema un tipo di pasta o qualcosa che posso adoperare che mi trova questo problema adesso praticamente è noto con uno snoker, non so se è presente, cioè praticamente è un boccale, un tubo, che praticamente con la testa nell'acqua, con un tubo che mi tiene schiacciata la protesi nelle gengive, no? Però se devo nuotare sull'alternato, non posso perché praticamente o tolgo i miei denti, o tolgo via tutta la corona, o se no devo continuare a nuotare in questo sistema. La ringrazio, buona giornata, la sento per televisione. Mm, gra Grazie a lei, bene. Allora, una domanda molto specifica, mm. uh, uno strumento specifico per il nuoto che tenga la protesi schiacciata uh, a meno che non venga eseguito su misura un, uh, uh, un bite ma o come, come diceva giustamente la, il telespettatore che uh, durante determinati movimenti oggettivamente il, quello che può essere il boccaglio può essere messo sott'acqua e quindi creare un problema. L'unica soluzione che mi verrebbe da consigliarle è valutare la possibilità, come dicevamo prima, di andare a bloccare questa sua protesi mobile tramite il posizionamento di due impianti in modo tale che sia fissa a priori del fatto che lei indossi o non indossi il, il boccaglio, Quella è una possibilità. Io ho capito però che il boccaglio lo aiuta a tenere fisso. Però non la quando litiera. nuota in maniera, diceva, penso a stile libero in maniera sì, alternata, sì, non diceva, sono così esperta. Eh, nuotando tantissimo a lungo andare. Si scioglie la, la, la pasta, pasta sì. allora doveva mettere questo, sì che però comunque gli dava lo stesso problema. Eh, per ovviare la soluzione l'unica cosa che mi verrebbe da consigliarle è il passare mm. a, ad avere una protesi, magari sempre mobile, quindi che si possa mettere e togliere, ma ancorata al, a degli impianti. Questo può essere un discorso interessante perché eh, effettivamente, adesso eh, questo è un caso estremo, di una persona ha detto chilometri e nuoto, sì. però se uno si fa delle belle nuotate al mare... Ci può essere effettivamente questo rischio? ma generalmente diciamo che in questo caso uno la testa sotto l'acqua non la tiene tantissimo mm. quindi direi uh, di no uh, le paste adesive uh, vengon, vengono fatte apposta uh, e, veng e sono consigliate ad utilizzare anche nei casi in cui la protesi non si muova perché creano proprio un cuscinetto tra la protesi e la gengiva riducendo sia l'infiltrazione del cibo che uh, i danni alle mucose di cui parlavamo, parlavamo prima quindi in realtà l'indicazione a utilizzarle sempre c'è e ovvio sì, come vengono sciolte dalla saliva, possono essere sciolte anche da altre sostanze certo. liquide. Siamo quasi in conclusione, non so se la regia riesce a riproporre l'immagine dei cibi è standard, però è anche un modo un po' per concludere... Ecco, non era questa, ma può andare bene lo stesso, insomma, Quello cioè che è il classico sorriso. va, metum, va dire ricordatevi, ecco, qui già più o meno si capisce. Fumo, caffeina e dolciumi ecco. sono le cose che principalmente creano un pH acido in bocca e tutto ciò che è acido favorisce la proliferazione di batteri e quindi... Eh, di conseguenza il danno che può esserci a livello dentale, assolutamente. E ovviamente, per esempio, se parliamo di dolciumi, c'è è proporzionale, perché lì avevamo le caramelle che penso siano praticamente il peggio del peggio. Eh, si contengono più zucchero eh, in ecco. assoluto. Quindi ovviamente più è zuccherato e più è un problema. Insomma, la Coca-Cola penso sia solo la carità. cosa a parità della, ecco. delle, delle caramelle. Ecco, per esempio, mh, il, cioè, il frutto, che è la cosa più naturale che esiste, che ha il fruttosio, Va bene perché è naturale o in teoria un pochino bisognerebbe fare attenzione? Beh, allora questo. dipende sempre quanto è zuccherina la frutta, però ovviamente è sempre consiglia. La, la frutta in realtà aiuta nel momento in cui viene masticato tutto ciò che sia la frutta e verdura che vengono masticate crude aiutano anche un pochettino quella che è l'autodetersione durante la masticazione da parte del, del cibo stesso che si strofina sul, sul dente. Quindi in realtà mm. c'è sempre indicazione nel mangiare. Frutta e verdura, quello non si può, non si può bene, prescindere. Volevamo arrivare, insomma. Siamo in conclusione del nostro spazio. Grazie dunque per averci seguiti e grazie, grazie a voi. dottoressa Giorgia Carpegna, per essere stata con noi. E tutto dunque, naturalmente, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. A presto.